Ed ecco una calda e bella giornata di sole. Ma non è una giornata come tutte le altre, come voi penserete. Diciamo solo che Jack oggi aveva voglia di prendere una boccata d'aria. E per la prima volta è uscito. Ed ecco che subito trova una panchina. Si siede, si siede. Ma chi è quello strano individuo? si sta avvicinando a uno strano individuo e che modo strano ha di camminare amici adesso si ritrovano subito dopo aver finalmente fatto la pace e si stringono le mani in un ca una calorosa conversazione scusate mi sono anche incippato colpa mia beh adesso diciamo che più che altro <ride> è ora di dire che Jack eh, è pronto per la prossima avventura